Qua, dato che sono tutti scarsi, giocano tutti senza costruire cose Non si capisce niente, sembra una partita di Fortnite come i bei vecchi tempi cioè... Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Sono ragazzi che non mi sono fatto sentire per un paio di giorni su YouTube Ma è perché ho lavorato ad un progetto veramente figo Con qualcuno di ancora più figo Di cui vi narrerò nei prossimi giorni su tutte le mie pagine social Sia YouTube, sia Instagram, sia TikTok Insomma, su tutte Voi infatti seguitemi, trovate tutti i link di queste pagine in descrizione Oggi ho voluto fare una semplicissima partita in arena su Fortnite Io sono ancora in Lega per. E questo mi ha permesso di ottenere un game veramente niente male Vi ricordo per questo video di lasciare un like Ma soprattutto di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina Noi intanto andiamo in game Ah poi ragazzi vi trovate vi ricordo assolutamente di inserire all'interno dell'item shop Il codice creatore forte così come vedete a schermo Accettate E da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale Mi raccomando anche se l'avete messo di recente rimettetelo perché ve lo levano ogni 14 giorni Ora giuro che andiamo in game Ah ragazzi che bello essere tornati a giocare a Fortnite dopo circa 10 giorni che non ci gioco Ormai i miei video sono sempre così Ogni volta che inizio un video ci sono io che non gioco a Fortnite da 10 giorni E Quindi costantemente le, le prendo Cioè non ci sarà mai un video nel quale io riuscirò effettivamente a vincere la partita Capito In maniera easy Tra l'altro con il mio ping che, che non aiuta mai Ma ormai questo È un problema mio Stiamo giocando in arena Tanto così perché Mi piaceva essere gioinato Con gente che non sapeva giocare In maniera molto chill Bella Bella Doppia Ok va bene Che bello giocare con gli scarsoni È proprio, proprio divertente Tanto a breve verrò eliminato anch'io Vedrò chi è il vero scarsone Oh un tizio Guarda, guarda come è forte Come forte Chiudi la porta Chiudi la porta No Vabbè diciamo che ci hai provato Ti vogliamo bene comunque Guardando questa partita la posso fare qualche kill in più Tanto veramente sta tutta gente scarsa Dai guardate sto tipo Questo è un bot? No non può essere un bot Ok Vabbè wow Ok ragazzi veramente non so come sia possibile Che sia solo questa gente in giro È scandaloso Devo cambiare arma perché Sto finendo i proiettili Cosa? Vabbè non ho giocato seriamente in questo caso sono uno stupido Se riesco a non cadere vi iscrivete al canale ok? Ci sono? Ci sono? Sto per cadere? No no? Attenzione? Attenzione? Ok? No no no no. Vabbè iscrivetevi comunque al canale Vabbè ragazzi abbiamo capito che il livello medio dei player è ho iniziato a giocare l'altro ieri di conseguenza potremmo tentare anche un 15 kill E non lo dico perché sono forte o cold cioè letteralmente ho 100 punti in arena quindi il livello medio dei player è evidentemente basso eh, ha funzionato, solo che ho qualcuno sotto No, no, no, ok, l'ho rubato io Tutti zitti Ho quattro proiettili, cavolo, questa non ci voleva Quattro proiettili, non devo sbagliare manco uno Eh, sta Loki qua sotto, questo non mi mena Mamma mia, prendi questa pistola C'è quello con questo fucile a pompa, ok Mamma mia, ragazzi, che casino Questa cosa mi dà un'ansia incredibile Qua, dato che sono tutti scarsi, giocano tutti senza costruire cose Non si capisce niente, sembra una partita di Fortnite Come i bei vecchi tempi, cioè veramente Ok, Calmi Ma oh, questo non si era accorto che stavo qua Scusami Vabbè riperoni brother Cavolo sta arrivando qualcun altro Ok oh, a posto Ho anche una jump Qua devo chiudere perché sto tirando un bel po' di attenzioni Poco discrete diciamo ah! Non a so giocare Ok, fuggio Cosa ho detto? Fuggio! Cosa significa? Non so neanche più parlare italiano Ma perché? Colpo c'è la poppa? Non so più giocare Posto Ok, devo chiudermi A posto Calmi Ah, sta arrivando qualcuno addosso Non so neanche come sono riuscito a salire Vabbè, questo è un secondo account palese Si gode, cade Distrutto GG broderinio Ah no Godo Direi che sia il caso di cominciare a cambiare arma Anche per ottenere un po' di munizioni in più Questa comunque è la mia arena ragazzi È l'arena perfetta per me Il livello dei player è proprio il mio Spaz Ok e Questo sta messo benissimo Assalto Niente di che eh? In zona a meno che non mi arrivi un fucile No stavo dicendo sembrano finiti Non sono per nulla finiti Mamma mia in seria brother, Che cosa mi ha colpito? Era il fucile di precisione che mi ha colpito, sì, credo abbia fatto un no-scope Ah, qua stava un assalto migliore Prendiamo una macchinina e facciamoci qualche giro Dai, che come vi ho detto voglio puntare almeno alle 15 kill Dovrei fare benzina, ma mi accontenterò Oh, uh, lama! Oh mio Dio! Perché questo lama si muove? Ma che, ma che cosa è inquietante? Oddio, co cosa sta facendo questo lama? Dai! Oh, non c'è arrivato un proiettile! Diciamo che questo tizio non ci credeva abbastanza ecco. Oh, spara pure Troppo forte, predri Diciamo che male mi ha fatto, eh Tra l'altro il lama è scappato Comunque è una figata il fatto che ci siano ora Dei lama nuovi che tipo ti rilasciano oggetti Man mano, capito? Cioè tu li elimini un pochino, magari ti troppa una puzza grande Una puzza piccola Carino, carino Cavolo Ok, jump, jump, jump, non cadere Vabbè cioè la jump cade, ma che controsenso Mi servirebbe un'auto solo che ho paura che questa sia troppo distrutta Fatemi vedere un po', no, ci accontentiamo, restiamo umili Ah, passiamo a Bonnie Burbs che l'ho sempre amata come città, guardate Ah, la mia preferita, insomma Manca! Is this a joke, bro? Ah, questo è forte No, no, no, no, no Fa cadere? Cavolo, era forte, sì, guys Ok ma c'era ragazzi il tizio che ci ha ingaggiato prima che era fortissimo cavolo Infatti ho sentito uno sparo a caso Forse è lui che... Esatto sì credo sia proprio lui È probabile che quei due si siano ingaggiati Infatti vedo costruzioni sì eh E quello era il tizio forte ragazzi Per ora evitiamolo non fa niente Tanto due kill credo comunque di riuscire a farle per l'endgame Non mi fa costruire Mamma mia che mi sono evitato Ottima notizia Ma no, Veramente divertente Divertentissima la persona che ha eliminato quel tizio col fucile di precisione Credo stia mirando me attualmente Se solo avessi il fucile di precisione ora Me lo sono appena levato uh! Bloccato Ok io sto finendo i materiali Da ora devo fai cercando di non usarli Come lui eh, tra l'altro Finite i materiali eh? A posto Godo via Ok rischiatissima Pensavo non mi avesse visto io là sopra non so se c'è ancora qualcuno Quindi proverò un attimo a tranquillizzarmi Che la direzione in cui si deve andare è questa tipo Probabilmente mi troverò io a fallare con il tizio sotto di me Quindi incrociamo le dita boys Devo sperare solo che la safe se ne vada a mio favore Non la capisco questa safe Ok no no sta andando decisamente a mio favore Caduto? Si gode, signori, 16 kill? Ok. Ripeto, non è stata una partita grandissima perché erano tutti scarsi Però è stato comunque divertente fare 16 kg in arena Ok, ci sto Poi, questa partita è stata piuttosto chill Perché alla fine abbiamo trovato tutta la gente piuttosto scarsa Ma tanto era giusto per giocare un po' assieme e per rifare un po' di arena vi ricordo come sempre di utilizzare il codice creatore porto all'interno dello shop Di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto E soprattutto di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete il progetto, ragazzi, che sta per arrivare E vi assicuro, ragazzi, è una cosa veramente figa Lasciate pure un like, vedrò. Ormai e noi boys ci becchiamo alla prossima